Ciao, sono Marco, a spasso con il fedele amico a quattro zampe e voglio rivolgermi durante questo video e in questa passeggiata a quelle persone che hanno fatto un periodo di formazione personale e poi hanno smesso. Ma sai, non ho visto venire i risultati, a quel punto dico, perché continuare? Beh, vedi, c'è una cosa che non si può mai sapere da dove arriva l'informazione che cambierà la tua vita non lo puoi sapere non lo sappiamo quindi bisogna rimanere sempre nel settore formativo bisogna formarsi sempre studiare studiare studiare costantemente perché non puoi sapere veramente da quale lato arriverà quell'informazione che ti accenderà la miccia non lo puoi sapere e d'altro canto se ti fermi non lo saprai mai devi continuare a cercare quell'informazione può cambiarti la vita e allora perché fermarti? È lì dietro l'angolo, è lì dietro l'angolo, è un po' come la storia del, di quello che scava per trovare i diamanti, scava, scava, scava, alla fine si stanca e non ce la fa più, ha scavato metri e metri di terra, metri cubi di terra spostati, non ha trovato niente, era a una ha uno strato sottile, piccolo così, dai diamanti, da una miniera di diamanti, arriva la persona dietro, graffia il muro, cade un po' di terra, un po' di brecciolino e trova i diamanti, sei a tanto così, è possibile che tu sia a tanto così, e allora continua a formarti, continua a studiare, continua a cercare, se c'è qualcosa di vivo in te, continua perché non sai da dove può arrivare quell'informazione che ti cambierà la vita e la renderà tutta un'altra cosa io continuo la passeggiata con King il fedele amico a quattro zampe e oggi si corre <ride> ciao